Ciao! Qualche giorno fa un mio amico mi ha chiesto di dare un'occhiata al suo computer perché non riusciva più ad accedere ai suoi file. Così vedo questo computer e noto che tutto quanto, eccetto i programmi, è stato completamente criptato. Avendo già intuito di cosa si trattasse, ho dato un'occhiata alla sua posta elettronica e ho notato un'email della telecom, password o qualcosa del genere, non mi ricordo precisamente. E in questa email c'era scritto che doveva cliccare su un link per scaricare la fattura. O meglio, prego, scaricare il fattura. Letteralmente c'era scritto il fattura. Ho cliccato sul link e mi è spuntata una pagina completamente vuota. Questo perché, signore e signori, ci troviamo di fronte a un semplice e anche pericoloso esempio di CryptoLooker. Se vi chiedete per quale motivo tengo la penna in mano, non ne ho la minima idea. Forse perché mi piace, mi dà più un'aria professionale. Vabbè, il CryptoLooker è un virus apparso in questi ultimi anni: che si faccia per un'email inviata dalla Telecom, dalla Banco Sicilia o dalla FAF. Ah, do, eh, ci sarebbe un modo, dovreste sborsare almeno 500 dollari in moneta elettronica sul link che si trova in un messaggio che viene inviato appunto da, questo, da questi hacker che hanno inventato questo crypto locker. Poi ora vi direte: non c'è alcun problema, c'è l'antivirus che fa il suo dovere ed elimina il, questo virus. Sì, soltanto che il problema è che l'antivirus non gli fa un raffio. Quindi io in questo video vi spiegherò come riconoscere il virus e anche le precauzioni che dovrete prendere in caso, in, nel caso in cui dovreste per sbaglio attivare il, vir, il virus. Direi che possiamo partire. Riconoscere che un'email abbia questo tipo di virus non è molto semplice, però in, di solito in questi email, email vi sono alcuni indizi che potrebbero indicare la sua presenza. Infatti, un indizio potrebbero essere gli, orrori, or, eh, gli, orrori, gli errori di ortografia. Infatti, mh, di solito in questi email c'è scritto che per scaricare il, la fattura o l'apposito documento dovete cliccare sul link che c'è in descrizione. Vabbè... Queste, ovviamente trovate normalmente queste cose, le trovate scritte normalmente sulle email inviate veramente eh, dalla, teloco, dalla telecom o da qualunque altra compagnia però se trovate ad esempio un errore ortografico come ad esempio scar per scaricare il fattura allora potrebbe anche essere che questa email sia infettata da questo virus però ovviamente voi vi direte, vabbè, eh, avranno sbagliato a scrivere, um, sarà un normale errore ortografico, um, credo che ci sia alcun problema, questo è vero. Però un altro indizio potrebbe anche essere il nome del mittente. Anzi, è sicuramente il nome del mittente. Eh, praticamente di solito il, il nome del mittente, ad esempio c'è scritto Telecom e poi www.telecom.com il sito. Vabbè. Faccio un esempio di nome. Però invece in queste mail infettate c'è scritto Telecom e va bene, però c'è scritto www.yyy.telecom.rar.zip rhino bla bla bla. Quindi se trovate un nome del genere e all'89% anzi no direi al 100% che la vostra email è infettata da questo virus quindi non dovete fare altro che eliminare immediatamente l'email senza aprire il link semplice questi sono dei suggerimenti per riconoscere questo tipo di virus però se doveste per sbaglio cliccare sul link di questa email infettata, dovrete seguire questi semplici passaggi che io vi mostrerò. Per prima cosa, prendete il vostro computer, poi spegnetelo immediatamente senza alcuna precauzione, cioè appena praticamente si attiva. Eh, cliccare sul link, praticamente il virus di cripta tutto in 10 minuti, anche, anzi come minimo 5, quindi voi dovrete, dovrete spegnere immediatamente il computer, dopo che avrete spento il computer, non vi rimane che Andare in un centro di assistenza e informarli di quello che è successo, e loro almeno riusciranno a riparare e a ripulire eh, il vostro computer. Oppure, se volete, potete accendere il vostro computer e dovete azionare immediatamente la scansione dell'antivirus, e in questo modo praticamente eliminerà il, vi il virus. Sì, lo so che vi ho detto che l'antivirus non gli fa un graffio, però. E chiudendo il computer immediatamente fermerete il virus e dopo che l'accenderete potrete eh, avviare la scansione dell'antivirus in questo modo eliminerà immediatamente il virus bene ragazzi questi sono i semplici passaggi e le precauzioni che dovrete prendere eh, se vi troverete davanti a questo tipo di virus spero che vi sia piaciuto vi invito a mettere un mi piace e iscrivervi al mio canale anche a visitare la mia pagina di Facebook il cui link lo trovate in descrizione e state tranquilli che è uh, sicurissimo in caso date anche un'occhiata su Twitter al mio, profilo, eh, al mio profilo su Twitter se volete bene signori io qui vi lascio e quindi ciao a tutti